35. Sì, 35. Sì, 35. Sì, 35. Sì, 35. Sì, 35. Sì, 35. Sì, 35. Sì, 35. Sì, 35. Sì, la a tutti. venero, lo faccio, lo faccio, il sistema 60. E Ci sono stati i ragazzi stiamo di di no no no, che stiamo parlando di capito No, no, la sospensione che la sospensione in via per 15-30 giorni per studiare gli atti anche nelle azioni. No, tu sbagli, che Perché ti ho detto... Perché quello che voleva Perché non c'è sforzo, non una cosa che che non faccio niente, ma dei è per allora si che che dai, ma come Si che c'è, che si sta nel che c'è cosa è c'è un cosa, queste stato, c'è e i suoi cassi di e i di facevano se tu vuoi, non fai. Non 56 euro, di 30 Che questa c'è la cosa più che poi, fanno spari di soldi. Tra i cittadini pagano i due e i due e i due e i due e i due e i due i e salita da 1000 il che per 500 euro di atletica a casa devo andare a camminare per settimane come sono un uomo che faccio successo questa è bravissima è è meglio 40 giorni no. poi, poi viene fatto favore poi si, si, si, si, si esatto, le bravo, se poi un, un contratto fatto no. bene un contratto fatto bene dove rispetti il 4% deve dare un periodo d'aria. In Italia, che, che, che svolge in altri comuni noi abbiamo quattro dirigenti progetti che esterni 44 44.000 euro all'anno noi abbiamo di 100.000 che il lavoro non si è andato ci ho inviato un di aga Ce ne sono 4-5 che sono bravissimi, non hanno mai firmato che sono, perché non sociali, perché, perché siamo tranquillo. Allora se tu sono in di cui i 4 mila euro per quali, possiamo parlare di 280 mila euro, ci mette 5-6 giovani, presi dato un corso, hai dato ora hai dato un lavoro, che non so hai dato lavoro ai cittadini, ha dato lavoro ai giovani, ai giovani, ai giovani, perché quando sarà l'occasione devi farlo consigli ancora in stallo hanno preso i sopravvissuti sono presi i sopravvissuti sono presi i sopravvissuti sono presi i noi abbiamo un è tutto che e la è la C'è c'è un certo di c'è c'è un certo di tempo, c'è un'altra differenza, c'è un certo di tempo, c'è un certo di tempo, c'è un'altra differenza, c'è di tempo, c'è un certo di di 5 computer a 600 euro, non c'è un 5 euro, ma c'è stato, che qualcosa che controlla se stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato, c'erano già 5 stato, che lavoravano c'è stato, c'è stato, c'è ma sopra stato, sopra stato, c'è Yeah. <t– tr seine Christmas> se sono occhi e se stanno ancora nella posizione del comune, nelle covere che hanno nei depositi comunali e verificare se sono occhi veramente o se invece c'è un virus e può da a riparare sul quartiere euro io dico come vedete se stanno ancora nel deposito perché dopo ci stanno la cosa è stata detta noi chiediamo tutti i debiti di un forizzato non vi fai i debiti di un forizzato allora consigliere ha chiesto la parola dava la parola al consigliere Caprano No, magari mi stanno 3-4 milioni d'euro di, di debito Posso? Oggi tu puoi messo il fattore in pagamento o tu hai messo il fattore di 5 professionisti? avvocati. sai quanzi ce ne sa ancora da bucati di soldi perché non è la pagina? E eh. poi Presidente l'abbiamo modificata la mozione abbiamo portato un emendamento per cui la versione che è stata concordata è la seguente il Consiglio Comunale delibera di, de di demandare al dirigente dell'area economica e finanziaria, il dottor Cosimo Mazzone, la sospensione in via di autocitela del contratto nel tempo massimo di 30 giorni per esaminare attentamente ogni atto, per verificare la legittimità degli atti stessi e per valutare la possibilità di apportare le necessarie modifiche in ottemperanza al decreto Salva Italia e alle leggi vigenti in materia. Si demanda così al dirigente il compito di relazionare l'intero Consiglio Comunale dal lavoro svolto. Questo è quanto. Vediamo di conseguenza rimettere la professione in un'altra Ha fatto lui. Dai. Vado ah, ah, è... oh, bene, è il risultato sì, sì, Ma non hanno anche in sì, va bene Il risultato... no, è Come che? Tanto hai rimandato il problema No No, Perché è molto adesso, Scusami o oh, oh, oh, oh. come dovete pure usare? Mazzone no, no, non ce Mazzone Mazzone ce l'ha Mazzone ce l'ha fatta, ce l'ha ma ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, l'ha fatta, l'ha fatta, noi e come le a lui le no. no, mandi a lui No domanda a lui se, no, lui. se, no, se no, sospende se no. fa la sospensiva o no, no no è deve no, verificarsi da no, no, parte no, di no. lui, lui, lui deve passare oh. e verificare Leggete come che studiate no, l'italiano insomma mi date mandare la polizia con A lui hanno detto loro hanno domandato a lui No gli hanno demandato a lui dell'altro e invece con l'altro Parlamento diceva il per relazionare, che ti relazioni che ho fatto bene, l'ho detto prima. Ma quello è dematico, quello è automatico. È automatico. È automatico. Ma è tutto scritto, se è un sciopero di aria che va al 4, ma chi ve l'ha detto? Va noto e che plane. in campo di 4.000... è fa 25 perché anche se e tu sei stato in città io lo so, so, so, so con quei soldi, tu ci li fai? 5-60, tante cose, il controllo non lo so che vuole fare ho ha dato una risposta adesso, se noi non faccio l'altro, ma se ci consiglia attento, ma ha dato una però la la degli sì. commissione della No, no, no, no, commissione no, no, no, no, no, no, Ma devo andare in una commissione. no, no, no, Come dite, no, no, no, no, no, no, no, no, quando? <e> mi sì. sembra a caso di sospendere almeno 10 minuti perché siamo tutti di e... allora Allora, sì. sento la dieta del consigliere Corzio, sospendiamo per 10 minuti il consiglio comunale che riprenderà alle ore 20.00 no questo no, è la stoppa un altro paese penso che ricominci da zero ma questo no. è ripartito eh sì, sì ricomincia da zero però c'è sì, sì, sì, sì, sì. ormai no, però... eh infatti è che ma stoppo ah dici no no si sì, stoppo